Mamma mia ragazzi, questo glitch quanta esperienza ci sta dando, siamo già a 130.000 punti esperienza raga, è incredibile, ma che cavolo Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di glitch, oggi con raga andiamo a vedere un glitch assurdo dove faremo tantissima tantissima esperienza Siamo qua insieme ad Aurora Ciao E vi lascerò il link del canale in descrizione ragazzi, preparati perché questo glitch è una bomba. Poi, ragazzi, stiamo utilizzando anche il secondo account, quello da dedomyt raga. Quindi dovrebbe essere devastante come glitch. Essendo che non gioco da 3-4 giorni con questo account, raga, dovrei fare veramente tanta tanta tanta esperienza. Questo qui, ragazzi, è il codice che dovrete inserire in codice isola. Premete invio. E questa qui, ragazzi, è l'isola dalla quale sfrutteremo o meno ricaveremo tantissima esperienza. Andiamo a startarla, ragazzi, e ci vediamo subito in game. Ok ragazzi, si è appena startata la partita e La cosa che dovrete fare è andare qui E collezionare ben 350 monete raga. Ci vorrà un po' ma state tranquilli che ne varrà sicuramente la pena Ok ragazzi, abbiamo le 350 monete Quindi dirigiamoci verso questo rift e Dopodiché bisogna andare dietro questa zucca Una volta arrivati qua dietro raga, Creiamo una scala E successivamente ci giriamo e creiamo un pavimento Questo pavimento va editato in questa maniera qua E raga è l'ora di ballare Quindi balliamo e apparirà magicamente questa schermata con questo lamozzo dorato Noi dovremo fare purchase in questa maniera Piano piano piano piano E voilà, ci, ci ha dato questa banderina azzurra che andremo ad utilizzare in questo, in questo pulsante, in questo oggetto che troviamo qua. Activation e ragazzi la magia ha inizio, attenzione, aspettiamo, conta la rovescia. 3, 2... 1, boom XP activated E guardate raga L'XP AFK come iniziano a salire Mamma mia ragazzi wow, Un glitch raga, semplicissimo Semplicissimo, state qui 2, 3 orette e vi portate a casa Tantissima esperienza Detto questo ragazzi Dimmi Perdonami Io Di... stavo facendo <ride> Dai dai dimmi, dimmi. Prima che Io mi scompaiano so. Io lo sto facendo in 90 Ok Detto questo ragazzi Guardate quanta esperienza Intanto in eh, top 20 secondi Detto questo ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo video glitch Mi raccomando ragazzi Vi ricordo di lasciare Un bel like Che è importantissimo Riusciamo ad arrivare A 50 like Dai ragazzi Voglio tutti quanti Che lasciate like Mi raccomando E Buona ragazzi me Aurora Ci vediamo alla prossima, alla prossima, al prossimo Nel prossimo video Ciao Ciao